Allora ragazzi, di nuovo insieme, eh, oggi vado a rispondere con un po' di ritardo eh, a Alessandro, eh, che mi segue ormai eh, già da un po' di tempo, che mi ha chiesto una cosa un pochino delicata, ovvero di fare un tutorial, eh, di suonare, di spiegare e di dare più informazioni possibili sulla prima suite eh, per Bionuccello, i Bach eh, e più specificatamente eh, sul preludio. Allora, qui va fatto diverse premesse, diversi preludi. Allora, innanzitutto eh, stiamo parlando quindi di musica classica, l'epoca appunto di Bach, e quindi bisogna iniziare a pensare eh, e a studiare in altri modi, ovvero eh, innanzitutto andiamo a studiare dei brani e delle composizioni che sono state scritte per altri strumenti quindi in questo caso per il violoncello addirittura c'è chi ritiene fosse stato composto eh, composte queste suite da Bach per viola a gamba addirittura, comunque eh, per violoncello e quindi già cambia tutto nel senso che il violoncello innanzitutto eh, è accordato diversamente da un basso, da un contrabbasso ovvero è accordato per quinte, quindi avrà la nota più grave, un Do, la nota eh, subito sotto, quindi un Sol, poi il Re e poi il La, per quinte. Invece il nostro strumento è accordato per quarte, quindi abbiamo un, un Mi, se avessimo il Do come violoncello avremmo Do, eh, Fa, Si bemolle e eh, Mi bemolle. Essendo la, la corda più grave, un Mi, La, Re e Sol. Questo cambia tutto a livello di punteggiatura. Già eh, anche la tonalità è stata scritta in Sol maggiore, probabilmente anche per un motivo proprio di, di sound. Ovvero, questo Sol che loro hanno a appunto sulla terza corda, eh, che viene suonato tantissimo, essendo. Eh, spesso un pedale proprio come vedremo dopo e eh, quindi il, eh, il corpo che dà la nota suonata a vuoto eh, difficilmente lo possiamo ricreare noi suonando il, il basso elettrico insomma eh, questa è una prima cosa da dire quindi già innanzitutto anche la difficoltà di esecuzione eh, un bassista esperto Rispetto a un violoncellista esperto, sono due difficoltà diverse proprio perché un brano è composto per il proprio strumento per, per i violoncellisti. E per quanto riguarda bassisti, si trovano a dover eh, trovare diteggiature, trovare degli adattamenti anche eh, per rifare eh, più fedelmente possibile una composizione del genere. Quindi questo è un una cosa che va detto. Due, io sono un fanatico di Bach, quindi lo studio de della musica classica per me è tra le prime cose, anche se non sono sicuramente un musicista classico, però essendo amante anche proprio come ascolto, eh, mi piace anche andarla a studiare, eh, ripeto, su uno strumento che non è certamente classico, però eh, secondo me fa molto bene perché... Nel mio caso mi ha aperto eh, un mondo, proprio lo studio anche proprio di Bach stesso, eh, non parlo solo di suite, ho eh, diciamo, analizzato eh, le, le sonate, le, i pezzi più famosi, il clavicembro ben temperato, eh, un sacco di cose, eh, di lui come poi di altri compositori. Ovviamente qui il discorso su hit è comodo tra um, per un certo punto di vista perché sono composizioni per uno strumento quindi non è un'orchestrazione eh, come può essere una sinfonia ovviamente quindi è un ottimo studio non sono un amante eh, particolarmente diciamo eh, fanatico del preludio perché il preludio è eh, voglio arrivare anche a, a questo punto non è altro che un'introduzione proprio preludio eh, è un'introduzione a quello che sarà poi eh, diciamo il discorso musicale ora io non uso termini classici perché primo non sono la persona data secondo siamo bassisti quindi parliamo come se stessimo parlando in brano pop comunque sarebbe un'introduzione a quello che poi è la composizione vera e propria, che è composta in genere da eh, diversi, eh, diversi diciamo, brani eh, scritti eh, in forma dei balli dell'epoca, quindi ci sarà la gig, la eh, sarabande, che sono balli, o comunque danze, ecco, meglio detto danze, eh, francesi, eccetera, eccetera. Comunque, tornando al, alla suite numero uno, ad esempio, a me piace molto di più il secondo movimento. Comunque, il eh, consiglio che vi do è quello di ascoltarla tutta, eh, tanto non è che durano dieci ore, e non limitarvi solo al preludio, che poi è diventato un po' eh, un cliché anche di tanti bassisti, però a me non non è mai piaciuto soprattutto quando forse perché il primo impatto è quello che conta di più e il primo impatto vedi un bassista famoso, non ricordo chi è, eh, che la suonava proprio così dall'inizio alla fine e per me questo eh, no, non dico sia giusto o sbagliato però non mi trasmetteva niente, se invece vi metto eh, ad esempio, la registrazione, una delle più famose, in questo caso Misha Maschi, violoncellista stratosferico, ce ne sono tanti altri, eh. però sentite... già da queste prime misure eh, si percepisce innanzitutto subito un crescendo spaventoso iniziale quindi da un, da un arpeggio suonato diciamo quasi non, non piano però diciamo mezzo forte <ilara> Quindi allora, le cose da stare molto attenti, da analizzare molto, è mettere ad esempio questa, questa registrazione di riferimento, con comunque altre, per violoncello, cercare di capire eh, com'è il fraseggio classico, eh, e quindi spada di dinamica prima di tutto, che cioè decrescendi, de, de, diminuendi, diminuendi. Eh, che danno poi il, eh, il senso di tutto, eh, quindi dinamica, ehm, accelerati, eh, quindi cambi proprio di, come si dice, di, di velocità, proprio insomma, eh, l'interpretazione, quindi eh, Bach tra l'altro eh, non è che negli spartiti dava tantissime indicazioni, quindi c'è una libera, interpretazione su molte eh, frasi su molte cose quindi va studiato in questo modo qui altra cosa secondo me è fondamentale qui togliere le tab <ride> e capire le note anche in relazione eh, anche se qui non, non, non c'è un pianoforte che fa gli accordi o una chitarra che fa gli accordi sono analisi eh, armoniche molto diverse da quelle che siamo abituati a fare noi però se analizziamo le note si può farci un'idea anche a noi non esperti di musica classica di quello che è un po' il senso armonico de del brano o comunque del preludio l'inizio è, è composto dalle note di sol, re, si, la, si, re, si, re e chiaramente sottinteso al Sol maggiore quindi sarebbe come se fosse un arpeggio di Sol maggiore e la seconda battuta invece che è composta sempre da Sol a basso quindi è un pedale di Sol però le note sono Sol, Mi, Do, Si, Do, Mi, Do, Mi questo mi indica che siamo andati sempre sottinteso sul quarto grado col pedale di sol dal basso quindi sul do maggiore sempre poi c'è un re settima che sol fa diesis c'è un re settima perché c'è il do naturale c'è il fa diesis, quindi è un re settima che mi riporta sul sol, quindi la cadenza, cioè il giro armonico, sarebbe primo, quarto, quinto, primo. Molto riduttivo detto così, però intanto ci facciamo un'idea di quello che è. Poi, ci sono vari eh, modi per suonare questo brano, ad esempio... Posso fare sull'ottava bassa, quindi. eccetera eccetera, ma anche qui sull'ottava alta, consiglio di studiarlo Vari modi quindi eh, sull'ottava bassa, sull'ottava alta mischiando le due cose, mettendo de... io, ad esempio, utilizzo per suonare questo brano in particolare utilizzo il più possibile le corde a vuoto. Anche se sullo spartito è scritto, magari un Mi eh, in alcuni casi alto, lo prendo a vuoto perché eh, mi piace di più come suona. Ovviamente, tanto non, non si rifarà mai identico a quello che è. Eh, la suite per violoncelo quindi allora ovviamente in questa prima parte io eh, mi devo fermare qui perché ci saranno ci sarà almeno un seguito per spiegarla proprio nei dettagli nota per nota altrimenti le lezioni diventano troppo lunghe e quindi primo step è questo capire con i pdf che vi fornisco come sempre qui al link sotto eh, prendendo quelli cercando di capire eh, quello che ho scritto io, quindi anche per l'armonia, la, che ho scritto fino a battuta numero 10, e poi cercate di continuare voi a capire la correlazione note, eh, fraseggio, accordi, sottintesi, come dicevo prima, e, e farvi una vostra liteggiatura, eh, quindi... Lasciate perdere in questo caso le tab, o comunque prendete le note e scrivetevi una tablatura vostra. Non guardate quella mia o quella di altri, perché eh, come sempre eh, vi ricordo che si può fare questo, ma si può fare anche questo... oppure questo col re a vuoto quindi eh, anche in questo caso lo studio delle scale eh, in questo caso Sol maggiore eh, altre, altre scale note strane classico di Bach però per lo più studiare benissimo la scala di Sol maggiore in tutti i suoi eh, vari eh, nelle sue varie sfaccettature quindi arpeggi e quant'altro quindi ragazzi Alessandro mh, per oggi mi fermo qui che tanto il lavoro qui è lungo è bello e iniziare a avvicinarsi al mondo della classica è un'ottima cosa e ci sarà ovviamente almeno un seguito vi saluto e ci vediamo al prossimo video